Non si faccia ingannare dalla mia giovanità o da questa faccia che troppa gente inutile cosa definire da santa reddina. Alle esattamente in seconda, rubavo le merendine ai bulli che a loro volta le rubavano ai più deboli. Ho sempre dato gli spacconi. Poi sono passata a svaliggiare le macchinette della scuola e mi rivendevo tutto nel bagno del terzo piano. Anzi, c'è il cuore della Ferrari calda proprio qui e la testa e funziona ancora tutto lì dentro funziona come? mettalo a prova cos'è successo ai vostri occhi? siamo due sorelle la Elena e la quando eravamo piccole e piccole abbiamo aperto l'armadio di papà e abbiamo giocato con le sue bellissime armi e io spazio con il mitaraaaaaaaaaa riesco ad arrampicarmi sui grattacieli a mani nude e infilarmi e passare in spazi strettissimi e no, so che se lo sta chiedendo non riesco ancora a camminare sulle acque ma... ci sta lavorando Guado! Lei l'ha letto il mio curriculum, voglio dire è possibile che una con il mio fiuto debba ancora trovarsi disoccupata? biscottino Da oggi vi chiamerete la banda della pellicola e ogni colpo concluso lascerete la vostra firma, un piccolo portachiavi a forma di giacca. Riconoscete l'uomo raffigurato su questo pezzo di carta? È un professionista serio e affermato dell'industria cinematografica americana. Ok, ragazzi, la canzone è finita! Dietro a quella porta si trovano due importantissimi premi, due statuette d'oro che il famoso regista ha vinto a un prestigioso festival due anni fa. Il loro valore si aggira intorno ai 500.000 euro.